Amen. Il momento in cui dobbiamo credere che Dio è con noi è proprio quando ci sono difficoltà, problemi. È facile credere che Dio è con te quando le cose vanno male. La fede ci vuole credere che Dio è con te quando le cose vanno male. Cioè è facile credere quando le cose vanno bene. Ma Dio è con noi. Amen. E anche se tu non lo vedi, non lo senti, Dio c'è. Amen e siamo nell'anno della vittoria possiamo accomodarci e questa mattina vogliamo parlare della stagione di opportunità che il Signore ci dà Amen. anno di vittoria significa anno di stagioni di opportunità il passo che Dio ci ha dato per quest'anno è che nessuno ci potrà resistere tutti i giorni della nostra vita come Dio è stato con Mosè così sarà con noi lui. lui non ci lascerà e non ci abbandonerà mai, questo significa non che non avremo mai battaglie, ma che saremo più che vincitori in ogni battaglia, Amen. Ma questa mattina vogliamo parlare appunto di una stagione di opportunità, vogliamo leggere Luca, capitolo 12, dal verso 54 al verso 56, Luca, capitolo 12, dal verso 54 al verso 56. Orei gli disse ancora alle folle, «Quando voi vedete una nuvola alzarsi da ponente, subito dite «Viene la pioggia»» e così avviene. «Quando invece soffia lo scirocco, dite «Farà caldo»» e così avviene. Ipocriti, voi sapete discernere l'aspetto del cielo e della terra?» Ma come mai non discernete questo tempo? Amen. Come mai non discernete il tempo? E ovviamente qua Dio non si sta preoccupando dell'agricoltura, di sapere se piove o del medio, ma stiamo parlando del tempo di Dio. Amen. Stiamo parlando del tempo della vittoria. Questo è il lato della vittoria. E quando c'è vittoria, c'è una stagione di opportunità. Qua si parla del tempo kairos di Dio. Tutti quanti, quando vediamo il cielo chiuso con le nuvole, soprattutto le donne togliono i panni appesi perché dice adesso piove, e quindi i panni si bagnano, e vengono no. E succede così, perché abbiamo acquisito un occhio per vedere quello che sta per succedere. E spesso sono le nuvole che ti segnalano la pioggia, non è il sole che ti segnala la pioggia. E molto spesso i periodi negativi che noi attraversiamo sono quelli che ci stanno segnalando la benedizione di Dio. Che arriva: Amen, è vero o no? Oggi tutti i guardi usano il telefonino per vedere il meteo aprono tutti quanti l'app e vedono il meteo Addirittura tanti camminano per strada. Ah, fra poco piove: invece di alzare la testa e guardare le nuvole, no? Stiamo diventando troppo tecnologici, oggi addirittura esistono dei satelliti che ti permettono con anticipo, anche di settimane, di sapere se piove o non piove. Però nella realtà ci sono dei segnali, qualcosa che tu puoi vedere, che ti annuncia che sta arrivando qualcosa. Ci stanno delle piogge di benedizioni che stanno arrivando e tu lo puoi vedere se passi attraverso un periodo di prova, di difficoltà, di sofferenza. Qua quando il Signore dice come mai non discernete questo tempo, usa la parola kairos, ed esiste una differenza in greco fra kairos e kronos, perché kronos rappresenta il tempo che passa, un po' come il cronometro, voi premete e il tempo passa, ma kairos rappresenta il tempo opportuno di Dio, rappresenta praticamente del momento giusto, il momento esatto, quello che Dio ha preparato. E Gesù sta dicendo, voi non state comprendendo il, questo kairos, non state comprendendo questo tempo di opportunità che io vi sto dando? Non state comprendendo che questo è l'inizio del tempo del favore di Dio? Non state comprendendo che questa che state vivendo, diceva i discepoli, è un'epoca speciale? Non state comprendendo che questo è il momento giusto? Pensate che tanti profeti, dice la Bibbia, che hanno desiderato di vedere quel momento, però non l'hanno visto. E i discepoli non capivano che quello era un momento speciale, che loro stavano vivendo. E magari tante persone in Italia hanno desiderato di vedere questo momento che noi stiamo per vivere, questo momento di opportunità. E Dio questa mattina ci sta dicendo, guarda quello che sta succedendo perché arriverà una stagione di opportunità eh. proprio come tu quando vedi le nuvole e dici sta arrivando la pioggia quando tu vedi le difficoltà i problemi, le battaglie è perché si sta trovando una pioggia di benedizioni eh. sempre prima di una pioggia di benedizioni arrivano delle nuvole spirituali tu vedi il cielo chiuso e dici, ah non c'è più il sole e ti deprimi stai male, perché ovviamente la bella giornata di sole ti fa felice però la pioggia viene soltanto quando ci sono le nuvole. Questo tempo di cui Gesù stava parlando era quello che era stato profetizzato e annunciato. Non era qualcosa che succedeva per caso, ma era qualcosa che Dio aveva già preparato. Una stagione di opportunità di salvezza, opportunità di liberazione, di guarigione, di riconciliazione con Dio. Nell'Antico Testamento Dio disse che sarebbe nato Emmanuel, Dio è e quando loro videro che Dio era con loro non lo capirono Dio gli dice voi sapete distinguere le stagioni però non vi state accorgendo il tempo che state vivendo e questa mattina lo Spirito Santo sta dicendo anche noi la stessa cosa noi siamo capaci di vedere il tempo, di vedere le nuvole, di vedere la pioggia non ci stiamo accorgendo che questo è il tempo in cui Dio sta per preparare una stagione di opportunità quando Gesù venne la maggior parte delle persone non lo ha accettato perché non ha riconosciuto il tempo che stavano vivendo noi invece vogliamo accettarlo perché questa nuova stagione che sta per arrivare è una stagione di benedizioni, di abbondanza, di opportunità che cosa significa una opportunità ma una serie di opportunità una dopo l'altra in Genesi 26 tu puoi leggere della storia di Sacco ne parlavamo qualche giorno fa, ad una riunione soltanto con alcune persone, sabato, un sabato mattina nella conferenza, parlavamo appunto di questa situazione che Isacco stava vivendo. Tutto iniziò male, iniziò male perché? Perché Isacco era in un periodo in cui c'era una grande crisi, c'era una grande carestia e Isacco non sapeva dove doveva andare e come doveva fare ma Dio parla di Isacco e gli dice rimani in questa terra perché in questa terra io ti darò una stagione di opportunità Amen. e Isacco crede alla parola di Dio non crede a quello che i suoi occhi vedono non crede a quello che le persone intorno a lui gli dicono ma quando c'è carestia nessuno seminava lui seminò fu l'unico che ebbe fede in quello che Dio disse e seminò in quel periodo e la Bibbia dice che lui ricavò cento volte quello che aveva seminato Dio gli disse non andare in Egitto rimani qua perché io sto per darti una stagione di opportunità però non fu facile perché quando lui iniziò a prosperare i suoi nemici furono gelosi in questo caso la gelosia dei nemici che addirittura lo cacciarono dalla città e lui si spostò nelle campagne Scavò il primo pozzo ed uscì l'acqua, ma i suoi nemici vennero e gli tapparono quel pozzo. Quindi lui si spostò e fece un altro pozzo, e quelli vennero e tapparono pure quello. E a quel punto esatto, secondo me, Signore, eh, tu mi hai detto che devo rimanere qua. Beh, questa stagione di opportunità, ma qua stiamo solo prendendo mazzate a destra e a sinistra. Però, dopo altri due o tre pozzi, arriva ad un posto che si chiama Reobot, che significa luogo spazioso, un luogo largo, enorme, dove lui poteva crescere e moltiplicarsi senza problema. Isacco ha creduto che quello era il tempo kairos di Dio, quello era il tempo che Dio gli dava l'opportunità anche se le situazioni erano negative, anche se i pozzi gli venivano chiusi, anche se sembrava che c'era la carestia, lui aveva creduto a quello che Dio aveva detto, e Dio lo fece prosperare. Amen. Amen. Amen. Venne il tempo, Kairos, di Dio. E la stessa cosa successe con Giuseppe. Giuseppe fu venduto dai fratelli. Dio gli aveva promesso che il cielo si sarebbe inchinato davanti a lui, 12 stelle, la luna, il sole, wow! però fu venduto come schiavo e mentre lui era lì come schiavo finalmente iniziò a migliorare la sua situazione perché divenne il capo uh, della casa di Potifar e per rimanere fedele a Dio finì in carcere. e in là lui disse signore ma questi sogni che tu mi hai dato ma saranno da parte tua o no? però lui rimase fedele e venne il tempo delle opportunità per Giuseppe venne la sua stagione di opportunità ma era in prigione nonostante anche il copiere del re si era dimenticato di lui Dio lo prese e lo fece diventare vice di Egitto state capendo quello che questa mattina lo Spirito Santo ci sta dicendo Dio ci sta dicendo sono io che do le opportunità sono io che apro le porte sono io che quando tu arrivi a quel punto di credere veramente nella parola di Dio e credi e rimani fedeli al Signore delle piccole cose Dio ti dà una stagione di opportunità Dio ti apre le porte e ti dà il cento per uno ti moltiplica in grande maniera ti dà un reboot, ti dà un posto largo dove tu ti moltiplicherai è una stagione di opportunità addirittura in Esodo 12 Dio parla al popolo di Israele erano schiavi da 400 anni in Egitto pensate che erano così abituati ad essere schiavi che nascevano già schiavi, quindi la loro mentalità non era di una persona libera, non erano mai stati liberi erano nati schiavi, figli di schiavi, nipoti di schiavi e pronipoti di schiavi, non sapevano nemmeno cosa significasse non essere schiavi 400 anni, ma Dio gli chiede una parola viene per voi il tempo e la stagione delle opportunità e loro dicevano Com'è possibile come lo farà, finalmente arriva Mosè gloria a Dio, Dio ci ha mandato un liberatore inizia a fare le prime piaghe. però il faraone dice di no il faraone resiste anzi dice addirittura a Dio che è lui che indurisce il cuore al faraone qualcuno potrebbe dire ma Dio non poteva rendere le cose più facili dovevano essere per forza così difficili però attraverso questo processo Dio portò il popolo di Israele ad essere enormemente ricco quando se ne andarono gli egiziani gli diedero l'oro, l'argento e loro ricevettero tutti i beni necessari per realizzare il Tempio sapete Dio ha un piano la stagione delle opportunità inizia attraverso le difficoltà come fu con Isacco, così come fu con Giuseppe, come fu con Mosè. Dio sta dicendo questo è il tempo in cui io ti darò una stagione di opportunità. E quando si aprono le stagioni di opportunità, allora cambia tutto. Esodo 12.2, cosa successe? Questo succede prima dell'ultima piega. Dio disse, questo mese sarà per voi il mese più importante. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Dio parlò al popolo di Israele e disse: da adesso inizia il vostro anno. Sapete, gli ebrei non festeggiano a gennaio il capodanno, hanno un calendario diverso dal nostro. Loro festeggiano l'anno da quando Dio li liberò dal paese di Israele, dal paese di Egitto, scusate. Dio gli diede una nuova opportunità, iniziò per loro una nuova vita una vita da liberi iniziò per loro una vita in cui Dio camminava in mezzo a loro iniziò per loro una vita in cui Dio di giorno li copriva con la propria nuvola e di notte li guidava con una colonna di fuoco in un periodo in cui Dio gli disse voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio io dimorerò in mezzo a voi e loro avevano l'arca della presenza di Dio Dio li accompagnava e nessun nemico poteva fargli fronte Nessun nemico poteva affrontarli. Loro passarono da che erano schiavi ad avere Dio che combatteva con loro. Emanuel, Dio è con noi. Questo significa una stagione di opportunità. Amen. Amen. E Dio questa mattina ci sta dicendo, io sto per darti una stagione di opportunità. Chiesa, ti sto per dare una stagione di opportunità. Una stagione dove sarò con te. Amen. Amen. Il popolo di Israele diceva come può Dio cambiare le cose? Erano schiave. Mosè diceva come può Dio cambiare le cose? Io prima ero in Egitto, adesso sto qua in mezzo ad una terra, in mezzo ad un deserto, da solo, pascolando quattro pecore di mio suocero, non sono neanche le mie le pecore. Dopo 40 anni di deserto, Mosè aveva perso ogni speranza della propria vita, ogni speranza del proprio futuro ma in una sola giornata Dio aprì il tempo delle opportunità Dio gli apparve in un pruno ardente e il giorno prima lui era Mosè il pecoraro il giorno dopo lui era Mosè il profeta di Dio il liberatore del popolo di Israele. Amen. Amen. Dio può cambiare le sorti della tua vita in un giorno Amen. Amen. Giuseppe il giorno prima era lo schiavo in prigione diffamato perché aveva cercato di violentare la moglie di Potifar e il giorno dopo era il viceré di Egitto in un solo giorno Dio può cambiare ogni cosa e Dio sta dicendo questo io ti sto per dare il tempo Kairos, ti sto per dare il tempo delle opportunità, io sto per fare una strada dove via non c'è, come dicevo prima nella parola profetica chi la fa? non è per le nostre proprie forze non è né per forza né per potenza ma per lo spirito di Dio tutto cambiò in un giorno tutto cambiò con Mosè in un giorno tutto cambiò con Giuseppe in un giorno e Dio sta dicendo questo è il giorno delle opportunità Carlo era stato fedele al Signore lui insieme con Giosuè, gli unici due esploratori che credevano in Dio veramente a causa degli altri Dovettero fare 40 anni di deserto Si dovettero fare 40 anni di deserto Per i peccati degli altri Non per i loro Perché loro erano stati fedeli Ma Dio aveva visto la loro fedeltà E venne il giorno in cui si aprì la stagione Di opportunità per Caleb Caleb era ormai vecchiarello Aveva circa 85 anni Non so se aveva il bastone Camminava, non lo so Ma disse vicino a Giosuè Mosè mi aveva promesso la mia eredità oggi me la vado a prendere e la Bibbia dice che lui è di una forza come un giovane di vent'anni in un solo giorno Dio gli diede tutte le promesse che in 40 anni di deserto lui era lì e pregava e diceva signore sto nel deserto per una colpa che non è mia signore sto passando per la per una colpa che non è mia sto soffrendo il caldo, la sete per una colpa che non è mia ma venne il giorno in cui Dio gli diede una stagione di opportunità e lui conquistò la terra promessa, quello che Dio gli aveva detto. Dio compì le promesse che aveva fatto a Caleb. E Dio sta dicendo, io sto per aprire la stagione di opportunità, la stagione in cui io compio le mie promesse. Amen. Dio ci sta dicendo, questo è il tempo in cui io compio le mie promesse. Isaia 54, è bellissimo. Dice, giubila sterile che non parto lì. Però non dice perché io ti darò un figlio io ti darò una generazione. E quando Dio agisce, quando si apre il tempo delle opportunità di Dio, non è una piccola benedizione in cui Dio ti di dà un credente, ti dà una cosa. No, è una serie di opportunità dopo l'altra, una serie di benedizioni dopo l'altra, è qualcosa di inarrestabile, è come un fiume che nessuno può fermare. E questa mattina Dio sta dicendo, io sto per darti... La stagione di opportunità. Questa mattina Dio ci dice: Chiesa, questo è il tempo kairos di Dio, è il tempo in cui io apro le stagioni di opportunità. Oggi è il primo giorno di un nuovo anno, dell'anno delle opportunità di Dio. Tu puoi essere nella tua stagione buia, sotto le nuvole e non vedi il sole, però devi rallegrarti, perché se ci sono le nuvole, significa che n'hai con la pioggia se c'è persecuzione, problemi, difficoltà è perché la pioggia di Dio è arrivata non riuscite voi a giudicare i tempi disse il Signore si preoccupavano ma non riuscivano a capire che Gesù era là per cambiare ogni cosa questo è il momento in cui Dio per portare benedizione su tutta la nostra nazione Mosè pensava di non avere più opportunità pensava di non avere più opportunità Giuseppe pensava di non avere più opportunità e forse anche tu questa mattina pensi di non avere più opportunità però Dio è qua per dirti che lui aprirà una strada nel deserto Amen. Amen. questa mattina è la mattina in cui inizia una nuova stagione di opportunità Amen. e la vogliamo prendere Amen. non vogliamo essere come il popolo di Israele che arrivò una stagione di opportunità e non riconoscere Gesù Arrivò l'Emanuele, Dio con noi? E loro non lo riconobbero. No, noi invece vogliamo prendere l'opportunità che Dio ci ha messo davanti e camminare nella volontà di Dio. Amen? Amen. Amen. Allora abbiamo un momento per pregare.